La prima cosa che vorrei chiederti è appunto di presentarti, di dire in generale anche alle persone che non ti conoscono, chi sei, e okay, la tua storia. Ok, allora, io prendo prestito il, una canzone di Ligabue che fa... Um, quella che fa, sono un mediano, com'è, com'è? Com una vita da mediano. Una vita da mediano, bravo. E io ho detto, ma io ho fatto una vita da maestro. E il maestro è un mediano. È quello che passa i palloni, passa le cose, dà le spinte a uno, va, tutti vanno avanti. Poi non si ricorda, vanno avanti all'università. E il maestro rimane sempre lì a dare delle, delle spinte alla, alla, alla società alla, in crescita cioè, eh, che, e allora una vita da maestro perché io ho cominciato a sei anni con l'asilo ma poco e poi ho frequentato le elementari ma ho fatto io un paese alla morra eh, e poi sono venuto qui ho finito le quarte e quinte elementari alla moretta con un maestro che non c'è più no, una maestra, vabbè non mi importa il discorso è che è come un ciclo che si, si prende la coda, no? Perché io, uscito da un sacco che non si chiamava ancora così, e poi ho fatto uh, studi da magistrero, magistrale, e poi ho fatto il maestro, ho cominciato ad andare 12 anni in giro nelle Langhe a fare le classi uniche, eh, de, uh, pluriclassi, 5, 6 classi, San Bovo, 6 classi con 11 alunni. E ogni anno quasi cambiavo. Ho fatto, ho fatto questa vita di esperienza, ho preso l'anello grande, ho capito il territorio anche. Sambò eh, andavo su con il cinquantino, cento, ma era una vita che allora si comportava. A me piaceva e mi diceva, e, mi e io eh, dicevo, e mi pagano anche, porca. Sapendo con soldi che c'era pochi in casa, io aiutavo mia madre, tre figli maschi, ero l'unico che poteva, giovedì sicuramente domenica, e allora aiutavo la madre nelle faccende domestiche, imparavo la cucina da mia madre, imparavo l'orto da mio padre e da, e, da mia madre e, e, e, e ho imparato, io ho imparato sempre, c'è cioè, il punto. E anche quando andavo a scuola, la mia scuola era un autoapprendimento. se io non mi facevo lezione ma quel giorno lì non, ero, non mi piaceva non, non ero, non... le cose che avevo detto non mi, non mi sentivo mi mettevo nei panni i ragazzi e dici, se non sono io se non mi sono interessato alla materia se non mi sono ho voluto, non ho voluto farla piovere dall'alto a quel punto lì i ragazzi l'hanno subita eh, questo era stato un discorso generale da maestro, per cui io ho considerato sempre, per quel che mi dico, eh, una vita da maestro. <ride> E mi consentono ancora in servizio effettivo permanente, anche se sono in pensione, perché ho detto, attenzione, io sono pagato dallo Stato allora e sono pagato ancora dallo Stato adesso. Quello che ho non lo faccio ripetizione a pagamento, non vado a fare il, faccio il volontariato nella... Poi mi è toccato la cultura, perché qui quando dovevi fare la parrocchia, le cose, il bollettino, scrivere quello, i parroci ti chiamano, fai la storia qui, Arguello, nei paesi, fammi la storia dei di, di Arguello, fammi la storia eh, di cose. Eh, allora io mi mettevo a fare la ricerca storica, barbaresco, eccetera. Ho cominciato, a quel punto lei mi è stata questa etichetta di uomo della storia o della cultura. E questo entusiasma perché tu sei un ricercatore storico, di storia moderna. Contemporanea. Contemporanea. È il mio, è il mio, è il mio il idolo, no è il mio barbero, no? Lui è più antico, è meglio. Là. Cardini, Cardini, Cardini. No, il discorso è che ti entusiasma la storia tutte le volte che leggi eh, ho una visione storica anche adesso eh, questa storia qui è nata perché io ho lavorato per 40 anni e più nell'italia nostra sono stato anche presidente per una ventina d'anni nessuno voleva farlo abbiamo fatto questo lavoro enorme di documentare a quel punto lì nel 99 ho detto perché lasciarlo, c'era ancora mia madre viva, io stavo assistendo mia madre che è morta nel 99 e io sei mesi prima stavo digitando tutto e non è un lavoro da poco. Questo qui addirittura, so che ci sono certi professori, questo libro qui sugli svuoto, lo considerano che ogni scheda, l'elenco di tutti gli svuoto sono con eh, supporto materiale, pittore, Praticamente è una schedatura a tutti gli effetti come se fossero dei quadri d'autore. Gli autori sono pochi, sono, non tutti sono. Però eh, era un impegno che mi ha dato, era una scuola che ho preso frequentando gli amici eh, che erano insegnanti di Italia Nostra, insegnanti delle superiori, professore d'arte, uno scientifico, un ingegnere, eh, uno parla degli alberi, l'altro conosce. Io ho imparato da tutti, la mia scuola è stata dopo, dopo la quarta magistrale. E il discorso è, è lì. E adesso io a quel tempo là studiavo e mi aggiornavo e dicevo ma Don Lorenzo Milani era un po' il mio idolo, infatti ve l'ho ancora riletto la lettera del professore. Re... Eh, mi sono letto tutti i discorsi di Mazzolari ma quello era più il prete, questo era lo a quel punto lei ho capito cosa voleva dire io trovo una foto ancora adesso per l'aggancio di luna che mette il mercato ma che veniva a scuola da me 40 anni fa di Vezza guarda sei tu qui no hai mio so ho riagganciato ri ri un nesso partito guarda. per me esistono quei nessi lì finché riesco cerco di tenere questi rapporti eh, con le persone e, e fai anche delle. Come. vabbè Sergio volevo chiederti una cosa cioè, hai parlato prima della storia sei un uomo di storia no, la, io sono un uomo di storia nel senso ti dico quanti libri sì. ho in casa Eh no, Inventariati eh. a computer che mia figlia mi ha messo io adesso ho il problema di metterci le mani sopra immagina avrò 2800 libri miei poi ne ho altri, altri 2000 di Italia Nostra, wow. inventariati. Poi avrò 100 dossier, cartelline dossier, di studi che ho fatto io, ricerche avviate. Ho una cassettiera di 7-8 piani, cassettoni, con pieno di Allora, a ah, Fenolio è qui, ah, la resistenza, ah, qui le cose, ah, qui quel... Quar... Nella cantina ho, ho gli scatoloni del quartiere. Il periodo del quartiere era la sia, Io ho registrato tutto, datilografato, eccetera, trascritto. Dalla, dalla, dalla, dalle, dalle, dalle, per cui il eh, problema mio è, credo, se io mi metto nella testa di uno che perde un missimo di memoria, che, che, che, che, che finisse, eh. con me finisce tutto questo materiale. E infatti la domanda che volevo farti è questa. Cioè, visto che tu sei la memoria storica, o hai visto tanti cambiamenti in questo quartiere, sì. la Moretta, ci racconti come era questo quartiere, da quando hai iniziato a viverlo? Com'era? Il primo ricordo che hai... Allora, se io parto dal 1946, perché mia, padre, eh, eh, mia madre, no, mio nonno è morto nel 1944, a mia madre lasciano la, la legittima, due anni dopo liquido la legittima, 300 e pus a lire. Mio padre corre perché dice mai ha visto tanti soldi, bisogna spenderli, comprali subito, c'è l'inflazione. Viene qui e compra quella casa lì, sul, sulla cherasca, la casa che c'è, con l'orto, mio padre era il padrino dell'oro, è figlio di contadini, hanno fatto i mezzadri per 50 anni, poi alla fine sono finiti in ferrero, sono andate a finire, vabbè comunque ho fatto anche la storia di quella famiglia lì, gli ho tutto documentato. A quel punto lì eh, mi sono trovato qui, la, Firo, la Mirolio non c'era, tutti i campi. E Coso è, è nata nel 54, 55, 54 anche prima. Per cui eh, arrivavamo qui, era una zona fai da paura, perché c'era una lampadina sul, sul bivio lì del, del ponte di legno, c'era ancora il vecchio ponte. A quel punto lì faceva paura andare a casa. <ride> E allora, eh, capisci, il quartiere, noi ci conoscevamo tutti e c'era ancora eh, la vecchia fontana che buttava lei, vecchia di mia madre da bambina, andava, era del 2, andava già a bere l'acqua della Santa Margherita, la chiamavano. E anche ci ho messo la targa, acqua, targa, acqua di Santa Margherita. L'esame del comune dice no, troppi nitreti, non è potabile, un altro cartello. E noi facciamo queste battaglie qui, il revival della memoria andava alla deriva. Chi erano le persone che abitavano in quel quartiere? Eh? Chi erano le persone che abitavano la Morezza? Ma a qui c'erano... Erano quasi tutti i contadini e eh, Montanaro, quello della Fornace, aveva i dipendenti qui, mezzadri e, e, e quelli che lavoravano, erano tre famiglie qui. Se penso che su quest'aia qui io ho recitato anche un, un, un, un rosario funebre per, per un contadino un, che è un vecchio che è, che è mancato lì sopra, me lo, me lo ricordo perché c'era nessuno. Tu cammi di un rosario in latino. Perché allora era così, facevo le magistrali, per dire, quella flatole non c'è, no, logica non c'è più, perché poi vai sull'onda storica e dici, quelli che hanno cominciato prima di me, nel 22, c'è stato, l'ho trovato nelle storie, nei bollettini, nelle cose, nei resoconti di Gazzetta d'Alto, era già partito il quartiere qui per farsi una, un borgo. Mm. Borgo Santa Margherita, c'è la cappella, la cappella nel 22 era passata monumento nazionale. Avevamo come solo monumento nazionale e soltanto San Domenico e Santa Margherita mm. nel, nell'elenchi per cui e lui si arrabbiavano e dicevano, il, mezzadro, il contadino, no, quello che aveva le vitelle e i bucene, la stola eccetera, e la cappella l'aveva dimezzata, gli ha fatto levare i figli, i cinque figli del mezzadro. La cappella, che è della del, del, fine del 200, ci ha levato i figli. E non sapeva dove mettere, ha soppalcato, ha fatto il primo disastro. Si è salvato qualche affresco perché tirando giù i muri di, me, di mezz'ora è venuto fuori un affresco del Cinquecento, datato, col nome del vescovo e del Papa, e a quel punto gli dici un'indulgenza, ed è curioso. Fai delle piccole cose che a me interessano, a, a lui interessano, alla gente dice ma, ma le pietre parlano, parlano se. Se Eh? Se fai un orecchio, se ci metti un'intenzione? e lei discorso com'era la zona e com'era allora poi c'è stata l'invasione, noi abbiamo avuto il ponte il ponte era dell'850 il primo ponte in, in muratura era vecchio come l'albertino questo vecchio l'alluvione del 48 noi due anni prima io già lì e poi sapendo che aveva il terreno ha fatto un muro di difesa alla sua vigna ha fatto usciacchi lunghi 50-100 metri di pietre del tanolo per difesa nel 1947, nel 1948, si è salvato l'orto mio padre con sua pecugna poi nel 97 l'ha rifatto ha rifatto ha tirato sulle vecchie mura di, di pietre di, di difesa di mio padre del 1947 e 97 fai ecco ed è la storia che le pietre le pietre della querasca che mio fratello a 17 anni andava a prendersi per portare qui i due cugini imboratori che si improvvisavano e facevano e io non potevo, Vabbè, questo è, è, è il particolare, l'individuale però mio padre che era abbastanza, ha capito, era innamorato. abbiamo pagato lo scotto perché la querasca prende e va prende e va, ecco perché io se mi fai delle domande così, come vivevano allora? Eh, come vivevano Io ho fatto la storia del Neolitico, della zona dall'altra parte, la sponda sinistra, ho fatto eh, la cherasca di 80.000 anni fa, perché sa, sapevo dove passava e ha lasciato le tracce. Per cui io la storia geo, geofisica, geologica, eh, eh, eh, più che l'antropizzazione, la, la so per cui è sempre una lotta tra uomo e natura. Infatti quello che volevo chiederti prima dicevi ci sono questa zona ci sono i contadini, c'è la fornace? No, c'era tanta gente che lavorava per, per coso, per la fornace, per la fornace sì. e poi invece rispetto E poi c'erano te... i due grandi cassini era il notaio Ferrero là su in cima boschi oh. che era già io gli ho fatto la storia, quella cassina lì è già stata accatastata da Napoleone la Bagnola, e c'è già, già arrivato Napoleone con i suoi geometri. È già tutto accatastato nel 1810. Vi interessa? Quella e poi cosa c'era? Poi c'era Belmonte, okay. Belmonte lì, forse è, è antica, non, non dell'800. Però, tutte quelle tre casine grosse lì, era, non c'erano okay. altre. Tant'è vero che il parco della Moretta dove era andare a Benedire a Showway fino alla Vagnu era, era fuori, era, era il confine della parrocchia era un po' troppo allarg allargato, e per, per lì andava. E alla Moretta invece, alla chiesa, c'era un prete solo o ce n'erano diversi? Allora no, c'erano almeno due, due vicecurati, un prete anziano o che faceva anche il confessore, Don Franco, eh, sì, eh, uno rigido, eh, eh, eh, e poi c'era il parroco. parroco, due vicecurati, un pretanziano, erano almeno quattro giuseppini, okay. e con quelli lì, eh, io ho avuto l'oratorio dove c'è il cinema, il vecchio oratorio era lì, il le, catechismo, la cappella, era tutto sopra il cinema. E una cosa... Ti ricordi in quel periodo, tu eri piccolo, quanti anni avevi? E sono del 37. Ah, quindi sì. sì. Ti ricordi eh, dei riti religiosi, dei, delle feste che venivano fatte in questa zona? Ma qui c'era soltanto la festa della Madonna a settembre, era forte. Poi, perché c'era ancora eh, eh, l'8, 12, 6 cadenze, il nome di Maria... Effettiva. Poi c'era, con ecco la storia dopo il 36, forse arrivano i salesiani, anche loro prendono Maria Ausiliatrice, e di nuovo Maria, Maggio, processioni, uh -huh. eccetera. È molto, è molto mariano, ecco, questa zona qui. Noi eravamo un po' eretici qui, perché con Santa Margherita, una illustre martire del 290, eh, da, ho scritto anche delle cose interessanti. No? Mm. No, no, no, tanto. è una ragazza che ha dato il nome, a questo. allora ho fatto la storia di questa santa. Ho capito che, se tu prendi, prendi l'indice geografico dei paesi di Francia, ci sono pagine e pagine Saint Marie. Vai, vai, scopri di Saint-Marie. Vai a scoprire Santa Maria, santa Maria no, eh, Margherita. E li trovi nei paesi, ho trovato tutte le mar Margherite in paese, in provincia di Curio. Per cui io fatto... vedi, partendo dal, da un nome, io sono anche un po' etimologo, no? o, gioco sul nome, le parole, e a me piace anche il linguaggio adesso, a a andare a vedere le sfumature, le derivazioni, cosa c'è rimasto. Allora vedi, il discorso era, le tradizioni erano quelle lì, adesso stavo pensando. C'era qualcosa tipo di. Giuseppe, San Giuseppe c'era un rito. che sì. È stato dismesso in eh, Corsa Enotria. Lo racconti come. In Corsa Notria? Il parroco come dice, ma come? L'anno Giubilare? E l'anno Giubilare di, di San Giuseppe. L'hanno fatto l'anno scorso. Perché era. vabbè, c'era. E, e, e allora io trovo. E lui mi dice, ma c'è un pilone in corsa è dedicato a. A San Giuseppe, infatti, non c'è la Madonna, San Giuseppe è il bambino. E sapendo il latino, si legge ancora, ma poi è talmente semplice: Et erat sudditus illis. Mm. Illis è plurale, ma perché la Madonna non c'era lì, c'era solo lui, il padre putativo. Poi vado a fare la storia di quel pilone. Era un ammaestramento che il preside di nome Giuseppe nel tempo degli anni 36-40, al tempo del fascismo, quando lui invitava le superiori, le autorità fascisti, podestà nella villa, voleva fargli vedere cos'era la scuola di importante. Voleva che i ragazzi degli studenti lo seguissero, obbedissero a lui, preside, come obbediva no. Giuseppe. Et... <ride> E lui si chiamava Giuseppe, tante volte che come finisse nel 43-44 con lo sbandamento, fine, lo richiamano ad asti, mettono dall'olio, ecco, comincia ad arrivare in tempo di guerra, il preside che ha dato lustro alla scuola enologica, è, è l'entità del quartiere, la scuola enologica, dopo il santuario, prima del santuario, nasce nel 900, e uno l'edificio, il santuario finisce nell'otto. A quel punto lei, il, il mix tra parrocchia e, e, e chiola, non c'era il parco della Moretta, non faceva un brindisi, un aperitivo se non c'era il vermo teleologico. Mi ricordo da bambino, io non tanto. Banco di Beneficenza andavamo a raccogliere dalla scuola analogica le bottiglie da mettere. Cioè si raccoglieva, era, la Banca Beneficenza era beh, è, è una cosa banale se vuoi era un contributo proprio anche dei, dei prodotti della campagna sì. eccetera dei, dei macellai eccetera. Allora, no, davano, e davano e girava attorno alla parrocchia era molto eravamo dei giuseppini molto, molto in gamba cioè, tu ti ricordi il periodo della guerra della e io la guerra l'ho vista alla morra per cui io, eh, io mi ricordo è della moda alla Moralda, Moralda è nel paese. Ho, fatto delle, ho scritto delle memorie, l'ho dato, eh, lo ripubblicano adesso, nel giornale Agora di La Morra. il Mio amico Gambera mi dice, ma queste cose qui sono... me le ha pubblicate 4 o 5 anni fa anche più. Ma sai che mio fratello, qua alla fine della guerra, eh, fatto, a, settembre de, a settembre del 1945, Volevano ringraziare il figlio della mensa, ha fatto. Il parroco ha aperto il salone, facciamo una festa. Era difficile parlare di soldati di guerra civile, perché c'erano gli uni e gli altri, la morra. I, i, i maestri e le erano tutte inquadrate, fascisti. A quel punto, lì, facciamo la festa del reduce alla morra. Mio fratello più alto l'ha fatto recitare. Festa del Reduce a settembre invece di fare i vendemiali, perché la Morra è il paese e si raduna ancora adesso a settembre. Un po' di meno, perché adesso ormai ogni borgata fa... Le... E a quel punto lei eh, mi ricordo che ho fatto la festa, ricordando poi, vi ricordo, eh, quando, quelle cose le ho scritte e, e ho fatto degli otto, una dozzina di episodi che riguardavano la guerra civile di Cerequio, quella del Coro... Sì. Di, dei fascisti e partigiani con 24 morti eccetera il sangue che invadeva la terra poi l'ha ripreso e lì è entrato in club io, io, io lo ridevo di, di seconda mano vedevo mia madre che correva te lo questa finestra i passa i militi della, della, della cosa e, sì, la milizia e poi c'erano quelle che le, le, le bande Ritornavano dal saccheggio dell'albergo della morra, aveva, aveva la sera dato cena ai partigiani, erano armati, l'hanno visto, ma a me si non poco, all'indomani io passavo ad andare a scuola, l'albergo era in fumo, era, era bruciato, e la sera prima mia moglie, stai il c'erano c'era dalla finestra e vedevo passare i soldati italiani, i repubblichini, cariott, matte, e coverte che andavano verso Barolo, cioè, sono quegli episodi che li prendi da bambino, già. non li dimentichi più. E quando torni qui? Io, quando la guerra finita nel 1946 novembre. E com'è com quel periodo, il dopoguerra, qui in questa zona? Questo già io me ne sono accorto poco, nel senso che impegnato nella scuola, una cosa o l'altra, continuato a fare l'aiuto a mamma. Nell'orto andavamo in giro, sapevamo che c'erano le mele che non raccoglievano, facevamo, raccoglievamo, Noi avevamo, raccoglievamo anche alla Meroda, si dice, no? mm -hmm. andare alla Meroda andare a, a spiuggiare. Eh sì. E qualche volta ci, volta ci facevano anche cisare col cane. E dicevano, oh, Sei ne hai no, il mio numero, stavolta, gli yeah. hanno passato i piani. Era, era, era una battaglia con i proprietari. Mm ma eh, la mia madre si arrangiava perché la guerra qui voleva dire fame e mia madre prendeva le mele cadute per terra che marcevano eccetera facevamo 100 kg di marmellata di mele e pere succede ancora oggi? 100 kg messa in una bucchina da ammigianata e, e non l'abbiamo buttata via, è sparita tutta no per dire eh. A me, a me questo è un agio che mi dà questa vita, queste memorie. C'è ancora qualcosa che mi fa paura. Eh, vabbè, se non le forze per resistere, sì. Allora ero incosciente, giovane ma incosciente. Mio fratello andava avanti, eccetera, era più alto di sei anni, per cui rischiava molto di più. Eh, io ero ancora sotto la tutela della mamma, il papà in grigio verde me lo ricordo arrivava a casa, d'inverno, freddo, con le mani abbracciava mia madre, ma lui metteva le mani sulla stufa Mi diceva, ma un Poi il brise aveva le mani congelate sì. E eh, l'alluvione invece? L'alluvione l'abbiamo vista quella del 48 Eh, E com'è stato? L'abbiamo vista qui e noi l'abbiamo vista nel senso che non c'era un'altra alluvione prima di memoria era del 26 Prima del 48 c'era il 26, ma io l'ho trovato nei bollettini della Langa dei Corte Emilia, eccetera, anche qui. Citat il 26 che è stato abbastanza. E allora io, nel 48 l'ho vissuto, perché ero già nella casa vecchia. Mia madre è andata da, era dal parroco, è andata a Massa come capitava tutto. Allora lei frequentava eh, con le donne di azione cattolica, eccetera, segretaria, faceva. Era siccome era. Titolato era maestro, sì, a quel punto lì il palco non lo lascia, adesso piove, adesso smette. Pochi che piove, il corso lange si è allagato, il palco comincia a dire: ma qui passerà, non passerà, arriva da quella. È arrivata l'alluvione. Eh? La cherasca e il Rio Miseretto sono saliti, il, il ponte ha fatto diga. Il ponte era arco, un arco solo, bar, ribassato, era un arco di mattoni, anche se aveva 100 anni. Ha fatto diga, l'acqua è salita su qui, c'era tutto uno specchio d'acqua che partiva da, da, da, da 20 cm dall'ingresso della mia casa, da, dal, dal portoncino d'ingresso c'era 20-30 cm, l'acqua cominciava a defuire, vedevi il corso Langhe, tutto un uno specchio d'acqua. Queste sono le memorie dell'alluvione. Il bello è il danno sulle beffe, che il ponte e la strada e l'illuminazione non c'erano. Il ponte l'abbiamo costruito, l'abbiamo dovuto ricostruire perché era, era consortile. I proprietari, il comune dice no, sono nove proprietari, voi qua, abbiamo comperato due anni fa, eh, adesso vi tocca rifare il ponte a vostre spese. Quindi l'avete rifatto voi? Abbiamo speso. 100.000 euro lire nel ponte e 300.000 lire nella casa oh. Quelli, per dirti mia madre ha dovuto so come fare i sacrifici per il ponte sono le disgrazie che ti battono questa è l'alluvione In particolare solo che noi eravamo i più piccoli con il notaio la titola Ferrero, Miro, eh, eh, la Montanaro, aveva tutte le vigne la, la, la, la, perché che usano la strada del su. Ehm, eravano, vabbè, niente, queste qui, se parli di alluvione, io ho riassunto e c'è ancora lì visibile, su un pannello graduato, un idrometro che ho messo lì per citare il vecchio ponte partendo dall'acqua di, di quella ho messo le quattro alluvioni, 26, 48, 68 e 94. Ho messo un livello dove è arrivato e il 48 forse è rimasto sopra. È ancora qua. Il 68 è più alto? No. A Giudice, qui eh, io faccio la misura su questo punto sì, sì. di misurazione. Okay. Per mio conto era più alto. Okay. E com'era il 68 con gli anni 60, come Il 68 non se n'è accorto. accorto perché ha portato via le barriere del ponte. Okay. Eh, io e il mezzadro ci abbiamo pulito un po' le cose. Hanno rifatto le barriere. Il ponte ha tenuto, anche perché dopo il 48 abbiamo fatto il secondo arco, no? abbiamo detto diamo più arco, luce a monte che l'acqua. Solo che l'acqua cosa faceva? Prendeva l'arco principale, armilinava, ar ar tornava a andare ah, e poi dal secondo ponte l'arco. Era, era, era, era, era ridicolo. Vabbè non poteva fare l'acqua, la sua, la sua tecnica non, è, non si poteva, siccome c'era lo svuotamento, allora, allora Marino, che allora aveva le grandi macchine da scasso, delle viticolture, era uno dei più grandi eh, quei scassatori che prendevano le colline con quegli aratri enormi, alti come, come una persona, tirati a fune, io l'ho visto lavorare qui, questo qui è aveva questa impresa di grandi sbancamenti di... e allora ha detto facciamo l'altro punto paghiamo eccetera abbiamo pagato in proporzione per cui loro hanno pagato di più hanno fatto il secondo hanno fatto per un anno mio padre con la balilla ha dovuto passare nel guado perché qui c'è ancora un guado fino al 94, 99, 97 c'era un guado nel fattempo... e se ancora adesso volendo sì, sì. nel frattempo dall'alluvione del 48 proviamo a fare la storia attraverso la storia del fiume o delle alluvioni o di quello. Sì. nel frattempo dal 48 al 68 qui cambia la situazione allora, a, qui cambia nel storico. senso che il bordo della strada questa strada che passa qui e poi continua e va avanti se non ha cambiato nome prende il nome della casina di Luisetto i Luisetti erano una famiglia importante, canonici, i segretari comunali, il Luisetti. Avevano la villa lassù e la strada era questa. Il ponte nel 600 non c'era, anche la Vagnuola non c'era. Dovevano per forza andare da, da Leva morsa, noi diciamo mai Leva Morsa perché lì dove c'è l'albergo Langhe, sì. sì. si scende nell'acqua e si andava su. Quando sono nato io, un me, uno con un mezzagro, che qui mi dice, sono andato a ai nel 1937, ho fare i tre piloni, i tre pilosti lei dal guado, per fare la passerella qui che la penda, o se il carretto e il coso andavano con la passerella di lei, nel 1937, nel 1948 la portai portata via. Solo per dirti, era una passerella, e un guado carrabile, sempre sto, per secoli, secoli andavo su eh, Ancun, passando da Luizet, da lì, non Ancun, Ancun si passava, si passava da questo guado qui. La, ve, la, ve, la vera porta delle Langhe non è a Gallo Grigiane, è questo ponte qui, col guado sotto, talmente importante che i, i templari o i gerosomitani, gerolosomitani non sono stupidi. Gli hanno dedicato la cappella alla loro santa, che è, è, è Turchia, è di Antiochia. E hanno, hanno tenuto il catasto qui, la parcella, io so quanti metri hanno la parcella ancora, il catasto a Torino, sono, e l'hanno sempre tenuto come clè, come... No, come secolare, che non, non apparteneva alla diocesi. Il vescovo che arrivava a benedire le cappelle laterali alla Madonna, al Parò che andava a finire al... quando passava qui davanti, tanto quanto mi visitare in un sì. o oh, crescendo, che potenza. Eh. Però dal momento che era crollata, il vescovo gli dice: Ah, adesso non è più chiesa. I materiali ce li portati in piazza Rossetti, che là abbiamo il cimitero vecchio da recingere. Nel 1577, e vedi come io ti dico, va, faccio un salto, tra le alluvioni, la storia, l'evoluzione, la decadenza del, ma, fisica delle cose e la rinascita. Questa cappella è rinata dopo, l'abside è sicuramente duecentesca, però il resto è... nel 1577 sicuramente... È andato mano a rifare il tetto, la cappella. Per cui parlavo col professore Gomba di Milano, medievista che, che ha i parenti qui sopra, gli disse: Ma che, come facevo a chiamarlo questa, questo ponte? Questo ponte qui lo chiamavano anche i Napoleoni, l'hanno chiamato sulle grandi carte, ad Pontem Reclusi, Santa Margherita, capito? Santa Margherita, ma ad Pontem Reclusi. Persino lo storico vico. Di alba il famoso quando vado a compulsare vado lì sì perché c'erano delle dighe reclusi cioè, forse usavano delle recludere il corpo per tirare l'acqua chi dà il nome al luogo è il ponte l'acqua che passa sotto il torrente e il reclusum il reclusum è questo il resto casa chiusa entravi lì dentro c'era un muro di difesa e tu arrivai alle, alle 8 di sera la città era chiusa non ti lasciavano entrare ero obbligato a chiedere ospitalità qui, qui. Beh, non sono così saputi io dico delle cose banali è Giusto, è giusto eh, entrate in un è per quello che questo recluso ma adesso io con, con l'assessore devo rifare il ponte legno ecco perché hanno voluto l'effetto della storia Me l'ha dato eh, il sindaco di allora, De Maria, ma il ponte l'abbiamo dovuto abbattere perché diga, lo rifaremo in legno. Porco schifo. Nel Medioevo era un ponte in legno, porco schifo, è già il carraggio andavano nell'acqua pesante. Lì passavano le carrette legge. Mi ha rifatto il ponte in legno, senza chiederglielo. Ha letto la storia, ha detto, oh. Vedi che a volte io non le valuto queste cose, però che qui il tesoro della quarta armata è finito in una casina lì sopra. La bella Flavia, Fulvia, di memoria del nostro scrittore famoso, era la sorella del notaio Ferrero che ha la villa lì, quasi sicuramente è in quella casa lì che Beppe Fenoglio andava a trovare la Fulvia, c'era questa villa, per cui poi non si, non si no, poi il romanzo ormai è diventato... è marcato, quando c'è la ritirata dei partigiani dalla battaglia di Pollenzo, eh, risalgono su da Altavilla, no, se che... Di, da, da, da, dalla collina dei, dei, dei, di, di, di Santa Rosoi, lì, sì. poi valicano su verso la eh, strada cauda, scendono dalle colline via Partigiane a Gesa, scendono in Tanaro da Leva Morsa e salgono su, sapendo le cose e abbiamo anche il percorso. E mi dicevi prima invece negli anni... No, vedi, eh, eh, la, la storia marca giusto. marca la storia. Solo quali... che io ci godo perché ci agganci tutto e ho detto ma anch'io ho messo un piede lì sopra. Poi ho detto Cristian Dopeta, non voglio mica essere... Io trovo, il, ma il Magù, sai qual è mio? Eh? No, il Magù è eh, dico, ma se tu fai, eh, eh, eh, fai il mediano devi tirarti indietro, devi dare al, devi dare ala, le ali, sono quelli che arrivano prima. Io mi trovo degli amici scavalcati, amici amici, oreste e pillade per capire l'amicizia, che a un certo punto non ti considerano, non ti capiscono, psicologicamente non, hanno l'intelligenza, hanno la volontà, non hanno la, la, la, la capacità di, di, intellettiva di psicologicamente, io, io mi medesimo, se te vedo uno volta anche nelle partite, oh, va male perde, tengo per chi perde, perché è, è istintivo in me. è minore, eccetera, deve fare. È... I miei amici mi trovo, ho oh, crescendo, mi ha superato Io faccio la storia alla moretta, faccio l'archeologo, faccio le segnalazioni il 98% delle sezioni archeologiche l'ho firmata io in tutto le Langhe, Roero, Alba l ho trovato io un rapide, rapide romana di un severo addirittura veniva fino al sud di Genova per studiare perché non, era una cosa abbastanza... a quel punto li trovo L'amico amico, il quale è ammanicato, mi fa la premessa, mi fa la prefazione al libro, l'ultimo libro del santuario, dei cento anni del santuario, la premessa. Ma questo qui ha scavato la morte. E parla del Neolitico, ma questo è qui quando l'ha visto il Neolitico. Io ho setacciato tutte le terre per trovare le selci, eccetera, io un altro maestro, ho fatto la segnalazione mi sono lamentato che il comune ha tardato tre giorni per cui era, avevano già l'impresa l'aveva già portato via ma ne rima se la moretta è citata nel neolitico al museo lo so io ma le glorie l'ha presa bucolo, perché lui ha scritto io che non sono di parola facile sono di parola fai, ma di scritto e pondero le parole e dico ma crescono queste cose qui però ti dici ti fidi di un amico dice non mi sanno che io lavoro la moretta abito qui eh, sono arrivato qui eh, ho, ho, ho, ho le scuole a un certo punto anche i parroci ti dico questo libro qui non l'hanno esposto in, in, in vendita nelle, nelle bacheche, insieme assieme ai rosa se lo, se, no lo, se lo richiedevano il paro parco glielo vendeva, lo, lo, lo regalava. Re, capisci che allora io, non ti fai le cose, poi eh, non sai come vengono recepite. Ma mi dicevi prima la questione di come cambia quest'area, quest questa zona, questo quartiere nel 68, negli anni 60, 70? 60-70, ecco, sì. tu mi porti, io ho. Eh, Avendo fatto la storia di questo faccio un aggancio, sì. il parroco dice nel 21 nasce la parrocchia, nel 24 20, nasce il, nel, il bollettino, io li ho letti tutti, eh. e il bollettino rilanciava e diceva oh guarda che il nostro viale, quei quattro file di olmi, il nostro territorio, il santuario che è a un chilometro a piedi, camminamento all'ombra, è un top è un, è un top come dire è una cosa vai a, a, a bra hanno la madonna dei fiori vai a coro hanno la madonna fuori il camminare su un sentiviale alberato ed è citata la lapide della strada l'ho fatta riscrivere io no? adesso lo... perché già è, è, è questo santuario è la zona è il quartiere moretta e veicola non tanto sul corrente perché fa i capricci, ma sulla strada provinciale, è sempre stata chiamata provincia. Questa strada provinciale è diventata importante perché andava verso Savona, da Piazza Savona, alla Corso Savona. Io, mia sorella è nata in Corso Savona, Corso Lange sopra la farmacia, si chiamava Corso Savona. Allora noi andavamo a Savona, Savona è il mare in testa, gli alberi. Poi a certo punto un po' più piccoli, Gretti, poi Corso Cortemiglia, vabbè, bisogna <ride> passare anche Cortemiglia per arrivare a Salona. Lo sviluppo, il parco ci ha giocato questo e ci hanno giocato poi gli impresari dopo, Crema, eccetera, che hanno costruito eh, gli altri palazzi lungo il viale, hanno cominciato a mettere le prime case Liberty, c'erano ancora del 19, 20, 25, i primi palazzi. Era gente rara, le conti poco. Il resto sono arrivati... Eh... Per arrivare alla domanda tua, l'esproprio, la Montanaro, si è tenuta, cinquan... gelosa, di quel che gli aveva lasciato il nonno, si è tenuta 50.000 metri di terra, ha detto, questi li coltivo a prato, pangengo, ho l'acqua, la riserva, aveva uno stagno suo, aveva delle foglie, poteva irrigare. Dopo aver sfruttato la terra per i mattoni, rimaneva al prato per le mucche, si vendeva là. La Montanaro con i 50 anni è andata negli anni 60, 62, 3, 4, il comune l'ha espropriato, gli ha detto dobbiamo crescere, la città deve svilupparsi, l'unica zona è questa qui. E lei è andata otto anni a battagliare alla corte, Toria, a Cugli, a, a, a, alla corte di, dei Conti di, di, di Roma. Ha fatto la battaglia per, E poi si lamentava, io l'ho intervistata eh, e lei vedeva che diceva, quel, il patrimonio, il, il patrimonio che lasciamo so, il palerini, il, il nonno, il vecchio fondatore, che poi è citato anche qui dentro in fondo, il vecchio io. Quando ho fatto la storia, ho fatto la storia dei personaggi, eccolo qua. E qui c'è tutta la storia di questo personaggio che aveva sti terreni, non l'ha venduti, dava del lavoro, era anche vice sindaco, era assessore comunale, era un, faceva del sociale anche lui. Eh, e questi eh, a questo punto gliel'hanno pagata mille lire al metro. Bo. Quando questo è 64? Gli anni 60 quindi. è cominciato momento... le le.. le, le negli, no, poi lo sviluppo vero e proprio è cominciato dopo, no, no è cominciato prima perché è una zona dove era già scavato, dove Galizia aveva già curiosato, non c'era più il vincolo archeologico, c'era ma non, non contava più, ormai era stato asportato. Quel che era rimasto verso il corso, verso la, la pizzeria, la, il lavagnino, ah, sì. E C'erano ancora i tre metri, allora hanno detto, qui tutto bloccato, cooperativa, eccetera, e, e, e, e hanno cominciato a scavare. Il primo che ha messo il naso lì dentro nel 1955, il primo archeologo, È andato. Calizia ha detto, oh, che lui da Torino parte, fa una visione, prende rilievo che alla Moretta c'era il Neolitico gli strati, ma non era uno scavo, era una presa di vita. A quel punto lì poi subentra con, con questa edilizia, questo sviluppo delle case gescal, case popolari, case in convenzione e comunali, case tutte quelle case nuove lì e poi andando giù, cioè, la scuola analogica è stata sottratta il campo da football, il giardino pubblico, tutto preso dal comune perché non volevano gli andato dato in compensazione però, per eh, dare uno sfogo, vabbè, quello è il le l'edilizia vera e le propria, le case sono state anche rialzate, cioè, beh, si può anche vedere il, il tipo di edilizia, Rio Misureto all'incrocio lì c'era una casa sola, due case vecchie. Io fa le pianele e l'altra no, una cosa in un bianco fa eh, drogheria, favo, eh, il botteghino, che è la magna del Mario Liberti. E lì all'angolo eh, quando ho buttato giù hanno rifatto il noti, e è nato così. Anche... Quindi, e dagli anni. poi gli anni o, 70. Che... Dopo, dopo, anche dopo. Sì, sì, dagli anni 70. 60-70. Ok. Sì, sì, perché. ma il parroco per incentivare la moneta diceva, vedete che il santuario tira, qui ci sono già le palazzine quei signori, è un posto prelibato, però è arieggiato ci abbiamo le colline lui dice, ve l'ho portato io col mio santuario mm. e aveva ragione tu vai, a, vai ad Asti, chiedi ma di chi è il santuario? dei parrocchiani o, dei, o della confraternita di San Giuseppe? E io fai un po' la domanda, a me ha già risposto, prova un po' a chiederlo tu. Il campo da football e tutto, tutto il teatro, di chi è? E di che era la prima casa dei Giuseppini, non potevano perderci la faccia. Sono nati lì, nell'899, sono arrivati per prendere, per dare un cate i preti del dei canonici, io stufi, andavano fino a Moretta, a Capella. Mia madre ancora è stata levata lì nella cappella mia nonna andava a Pieghe, mia gorezza andava fino a Capella Moretta, a murata, preghè, con quella che è scomparsa. Per cui il parco diceva, guardate che il valore aggiunto ve lo dà il, il santuario e in più ve lo dà il campanile, no, questo lo aggiungo io, ve lo dà il campanile che dal 34 si erge come una, uno stelo, un missile verso una matita, una matita verso il cielo e qui c'è la storia del campanile. È citato. E vengo, torna sul fatto religioso che incide anche sull'edilizia. Barberis finisce le scuole elementari nel 1933 e nel 1934 finisce il campanile. I ragazzi di quinta, eh, tipo eh, Giordano e Giovanni, ma lui dopo a smudella, la cresciuto perché gli di di Tucciocchè e andò fuori e Barbele ci fa la cura. Per dire, è nato ieri, il 33 era l'anno eh, santo della redenzione, il 29 era stata la grande rapacificazione, un canonico dice, lo dice qui. In un discorso che fa davanti a. Obama. e ricordiamoci che qui dobbiamo ancora scrivere un campanile a questa chiesa che sarà chiamato la torre della conciliazione lo so io adesso lo sapete voi ma il parroco non lo sa la torre della conciliazione non la matita come lo chiamano noi, qualcuno per scherzo perché il parroco dice ha fatto la storia del campanile, ha detto no, il figlio di Gualandi della chiesa, l'architetto, il nipote, ha fatto il campanile, ha preso il vecchio progetto che avevano buttato lì, era a cupola a quattro 4, a 4, 4 piume. Eh? Il comune, come? Dove te da guarene bei comagi, ma non li vede nemmeno. Da guarene si deve vedere il castello, si deve vedere il viale. E il punto geodetico del campanile, che da un a, a Coso, a Guarene, deve fare punto di riferimento. Mm. Quel che diceva, Urica a 4 km cominciava a tenere il fio, ah su, già, su, già, un ciucchè della Madonna. Vedi <ride> l'importanza, la gelosia, il campanile, quanto ci è costato adesso? Lascia pello, lascia lascia ti faccio, faccio un'ultima domanda no perché io sono un fiume è lì il discorso <ride> un torrente un torrente <ride> poi io ho trovato le ghiaie del mio del torrente avendo fatto geologia avendo costruito il museo di scienze naturali avendo collaborato con paleontologi universitari di Torino di Verona noi abbiamo viaggiato a Monaco, Vienna abbiamo viaggiato per sì. il museo di scienze naturali. Sì io da semplice maestro ero accettato e imparavo non è che dovessi diventare gioco, però ancora adesso ghignami il telefono, ho trovato oh, oh, ho trovato una podalerio no, una, una polifullo no, una polifilla ah la farfalla, quella che ha le era la polifilla fullo sì? Io. Io, a telefono gli ho detto, si chiama polifilla fullo? Sì, in latino si chiama così ma io me la ripasso queste cose, se le dimentico vado a cercare il libro, ah sì, rinverdisco la memoria. È giusto. Ti chiedo un'ultima cosa, l'ultima alluvione. L'ultima alluvione è, stato, è, è stata centrata sulla, su, su, sulla Ferrero, su Talloria, perché è quello che ha fatto più disastri. È il Talloria, che arrivando di lì ha tutta la piana il tanaro non poteva più ricevere e poi sta storia che che Ferrero l'ultima alluvione ah, l'ultima alluvione del 96-94 sì. quando io mi sono visto eh, l'ultima alluvione avendole viste almeno due prima alla, otto giorni dopo mi telefonano, mi arrivano nell'orto, è una chica personale. La protezione civile, la protezione civile svizzera, con la divina, con la radio comandata, con il coso, con tutte le ragazzine e tutte cose, tutto disciplinato alla tedesca. Ma dal comune eccetera, l'ufficio tecnico ci ha mandato qui perché avete l'orto che poi abita del Nosi, o e abito del piante, o cuciò io avevo fatto dei fossi, io a dire, ma se mi volete darmi una mano, guardate, c'è da raddrizzare quell'albero, c'è da quel cavo elettrico che è arrivato qui, è una provvidenza, mi serve, recuperiamolo, il legname me lo metto da qua, oh, trrr, trrr, trrr. <ride> io ho del tavolo con la legione, dammi la su, ti ho mio questa e l'intervento della, della Svizzera mandata da, da Vioglio da Ufficio Tecnico nel mio orto per vedere la Luiola del 94 per, beh, per essere, mi dice oh, a quella con la tavola e la fava fa travi in culo a 30 anni a multistrata cioè. no per dire, capivo che no la mentalità di adesso i giovani, loro venivano qui diario di bordo, alla sera scrivevano alloggiati nell'usacco Tutte le sere radio comando di là a, a, a Zurigo sapevano che nel mio orto avevano fatto quello che avevano fatto, era tutto il descritto. A quel punto lì, Cavolo. no ma questa la è l'alluvione vista nel picco e quegli errori lì ne hanno fatti a bizzeffe. Certo. E qui come l'ha cambiato il quartiere nel frattempo? Ognuno piangeva per sé, ognuno piangeva, guarda le cose, il rio Misureto ha inondato, gli altri cose, i danni vabbè, allora non sapevi, non sapevi più come com dirtene, vabbè. Poi io ho fatto il calcolo storico, ho detto ma se copito ogni 20 soldi da 20 a 25 anni, adesso mangio un danno bene, io mi passa i 20, 50 e 94. Ho calcolato cinque alluvioni grandi di un secolo, allora ho, ho ragionato sopra. Cerchi di fare prevenzione. Studia attento. Rio Misoretto ce l'avevamo già come quartiere, Gli anni 70, 60, anche prima. Le sondazioni, la griglia. Ma quel sottopasso lì, sai quanti anni ha? Del 1903, c'era già il sottopasso che passava sotto alla stradone. Quello che posso un condesso con un trattorino andrinta piccolo C'è una carta del 903 topografica io uso e che, che, che mi dà, che mi dice già che c'era quel lavoro lì, l'avevano fatto lo stradone, la provincia, la provincia era, allora non era strade statale erano ancora provinciali. E le due, le, le, I due grandi viali, i controviali erano comunali, Stoccomor. Dopo a un certo punto eh, sono passati statale 29, hanno fatto tutta la storia anche lì, l'ANAS, adesso ha dis. vabbè, cambio anche, adesso sono tornati regionali, le strade sono regionali, eh. le statali, no? Eh, io ho fatto la storia della statale 29, nel 1827, no, 17 veniva dato il primo piccone per fare la statale. Era un po' che su ciucchese a Gesar c'era l'Apide di Ricordo, scritto. Ho detto, su sì. Ci ho scritto sopra, l'ho mandato, me l'hanno pubblicato alle riviste di storia. Un secolo dimenticato di datuti di... vabbè c'è qualcuno che lo Certo, Vandero certo. che aveva costruito eh, le più grandi opere di di, di di Cuneo, l'ingegnere di Vandero, gli altri qui. Porco sì, 190. Ed è scritto lei, è... adesso è da riscrivere, perché sì, non si legge già più. È stata riscritta nel 18, a 100 anni. C'è un, un periodo che è stata riscritta. Comunque, per dire, parliamo di strade, parliamo di comunicazioni, parliamo di fondazioni. Le fondazioni è l'unica cosa naturale che puoi anche prevenire, prevedere. Ma noi, va, eh, noi per la scena andavamo ancora a fare i nel comunque, a fece di cavagnini andavo a cattare era coltivato, cioè il demagno del terreno. c'era gente che andava e cosa? alla al Savona c'era uno che abitava qui vicino andava a pescare le rane tra chirosca. io lo vedevo di notte col... poi gli dava a mura e quelli là mangiavano le rane della chirosca. oh cristiano! ma sono comune lui! una volta gli ho accostato di noi Solo per dirti, si fa eh? con quello che c'è, si fa. Ti chiedo un'ultima domanda, che è invece è più sul presente. Ci sono dei luoghi e ci sono dei luoghi in questo quartiere che secondo te dovrebbero essere? Ulteriormente... Ce n'è uno. C'è uno che mi sta a cuore perché ce l'ho solo io lei e lo faccio. L'architetto che fa, deve rifare il ponte mi ha detto, io al parroco, vinta in fuori e lì, ma sei lì, sei parroco lì sopra, ti metto un doppio pannello, qui che arrivo da, da, dal ponte alla collina, gli facciamo una, una, panor una panoramica disegnata come, come si vedeva all'epoca nel, all nel 300-400, le città, le torri, una, una, oppure uscendo dalla città... Una post e notizie su queste notizie che ho raccolte io, mettegliele lì, sulla chiesa che è un punto nodale, come il santuario che è un punto nodale, che è diventato diversivo, diversivo. moretta 1, moretta 2, perché lì in mezzo chi è allora? Ve l'ho fatta a testa e croce il santuario? Non l'ho capito, questo non l'ho capito. Allora, quindi quello... Ci no, sono eh, altri, luoghi, eh? altri luoghi. Uno che... luogo specialissimo. Eh ma specialissimo forte a parte che io qui per esempio guarda qui questo qui è un libro è scritto eh, nel, nel leggi solo la didascalia tu capisci cosa, cosa prevedo io qui per la Chirasca era un percorso lungo il torrente c'era il guado si poteva camminare fare un, un piccolo circuito a pelo d'acqua ah, adesso, adesso non si può più un recupero auspicato ancora. Non avevamo fatto il progetto. di Vione del 5-6 novembre 1994 è quello dell'albero della Cherasca. Progetto di Italia Nostra. La mappa presenta la situazione edilizia degli anni '50. '50, direbbe.' No, l'altro punto è notare che mi sono da fine ad Aviglione e di Matizia. Io lo prendevo a schiaffi perché lo comandavo quando veniva a campeggio con me giovane. Eh vabbè, ti dico dove hai piovuto, vai che, che sei, vai che sei, vai che sei, che video. E dì, ma sta sentendo, vabbè che il porco 40-50 euro, ti l'ho a fare di lei, adesso sei vicepresidente della, della, della, della banca del CRC, ma noi abbiamo un nodo cruciale che è importante perché è fuori. Il circuito ed è la casa Proglio, o oh, perdono, scusa, la casa Proglio. Quando l'ha costruita dalla rotonda che va a Iucat sì, sì. sotto Ripa, ma sotto Ripa è la strada romana. Sotto Ripa perché l'Assia la Kerosca a quel tempo la rosicchiava tutto di qua. E i romani, forse la storia dell'Aquedotto, e l'Aquedot la è un vittorio e c'è ancora. Se lo indaghiamo c'è qualche ruder di acquedotto nei, nelle, nelle, nelle, nelle, nelle colline, nei boschi lì, franato. Ponte di pietra è il ponte dell'acquedotto. Ponte di pietra in insula in Tialanga, con quel nome lì, da lei anche fino a pietra. Non era un ponte stradale, era un ponte che reggeva l'acquedotto che dopo il maccio dopo allora lì c'è io l'ho fatto vedere anche all'archeologia poi a quel punto lì sono andato fino a da Coso sono andato persino da, da eh, cosa, Odero che aveva allora era nella banca aveva anche i soldi ma cosa avete 20.000 euro 20.000 euro 1.000 forse avete per, per quella, quella, quel nodo lì della casa proprio dove c'erano i muratori, gli cose, sono nati lì, la casa l'hanno costruita lì, Sonte. quando hanno costruito le case negli anni 50, hanno trovato delle pietroni suota, basolati, ocriciano. Oh, non è un'oeia su cima da fee fundacion e goulpere. E dopo accanto alle pietre, o oh, crispa, gli dite colon roman, o oh, crisce, gli eco del monete I... Hanno trovato due o tre sepolture romane, la strada le sepolture, documentate. Sappiamo anche il nome dell'imperatore che c'era. Galizio ha scavato lì, la strada via Semin, Fleming, Fleming. Ha scavato lì, Galizio, perché non curiva chiari. Allora, c'è la Romanità, c'è la strada romana, c'è l'acquedotto romano. Andando più su, ci sono due, in collina, due focolari dichiarati, certificati, liguri, che A metà della collina, in pieno sole, il cielo verso sud-est, sole del mattino. Due focolari andavano qui che andavano lì, erano proprio il banconi, eccetera. I liguri abitavano in a metà collina. ma i liguri stavano lì, a Piazza del Coso, lì ci avvaiavano, seminavano il grado, tenevano le capre, allevavano il grano, abbiamo trovato i risalchi di grano, di 6.000 anni fa ce l'abbiamo noi alla Moretta. Allora, se tu io vorrei andare con un punteruolo d'acciaio a cercare, a finire a Caproglio l'olio, ma dall'interno C'è una strada romana di cinque metri e mezzo, basolata, lastricata, se ti vai giù ti ando bene, dunque comincia, e dunque finisce poi va su c'è ancora il terrapieno che è tra, sta su perché c'è il muraglione continuo della, del basso co, che è alto come sto coso dell'acquedotto. Dell castagnotto scala castagnotto e scala quello lei sarebbe un punto di ritorno per mettere un punto focale di storia eh, della romanizzazione della preistoria eh, perché poi io poi li fai la storia dell'acqua adesso che abbiamo bisogno di acqua mi sono andato a cercare le cattazioni sono dato lui la fan, fa andare dal da, da, cosciutele gli archeologi eh, le prime cattazioni dal rivolo aurico ma dal cosciutele può anche dare sono andato a cercarmi tutte lo so, sa, quanti affluenti ha, ha tra grandi e piccoli ne ha 4 o 5 Riyang del Rudel, Riyang del Mundo, Riyang del Madonna d'Anga. Riamo sì. è Bulgumon, non è Bulgumon, è Bulgumon, è Bulgumon, ma Bulgumon, ma Bulgumon, Allora capisci, colleghi tutto, colleghi un po' la toponoma, poi lì c'erano dei dati. Vengono fuori delle tegoloni in quel lungo la strada, ma i tegoloni, senza case, sono i tegoloni delle tombe. Mi sono divertito, no? una volta ne ho presi tre o quattro tegoloni e coppie romane alla, alla scuola qui, nell'atrio. Nell ho ricostruito un tetto romano, ce l'ho ancora. Con i pezzi originali della moretta. Dì, guardate, qui è un Sainè, ma quel contadino Giordano, a, a, a, a coso lì. Ambarbiano, ho detto: momenti, come ti sei tu che ti sei di tu che mi campai in Tiastri. Sanavano le vigne con i pezzi romani e le buttavano in Tiastri. Ed era vero. Io poi ho trovato una moneta di Gordiano e un'altra moneta l'ho trovata in Eusebio. All'inizio del Novecento io trovai a me eh, il disinfo. Gordiano II siamo nel 280, 230, l'imperatore, no no, dopo, tardivo, dopo ancora. Per cui la frequentazione, eh, quando ce l'hai lì a pelle dici ma io qui dove vivo? Vivo, eh, devo pagare con i sesterzi, con le monete romane, con i de, denari, con cosa devo pagare? La cultura non ha prezzo, non si paga, hai ragione. <ride> Io ti ringrazio. No, ma poi il discorso quando io esagero. No, no, una volta c'era no, un, edi no. un editore che voleva pagare... Sto, sto pubblicando un libro sì. e non trovo chi me lo mette su, ma sei tu, sei poi me... Io a Grimaldi ho, scritto la, ho ho raccomandato la prefazione, visto che lavora qui ed è, è antropologo. Sì. Io ho detto, è la storia della mia famiglia, di mio nonno materno, di Abesia, di Ancalau. Ma uno si è fatto da solo. Nasce orfano di padre e di madre vedova avevo allora una sorella più grande. Parte di lì e nasce come avventaglio una famiglia di dieci figli, tengo a sé la figlia che va in Francia, dalla Borgia si trova a essere la prima segretaria alla Camera di Commercio a Parigi. Miroglio Giuseppe, Mirolio Valea, ma ma veniamo a scuola insieme, ho una scuola insieme, io vado a la tecnica, ma non mi sono andato a Monti a studiare maestro, ah, ma, Miroglio il vecchio fa un shouting, ha trovato un santo in paradiso a Parigi, andava a presentare i suoi tessuti e diceva ma io non riesco a entrare sul mercato. A oggi quando viene giù parla con me e dice ma tua moglie, mia moglie, sua scela, ha fatto tutti i kills a Parigi. E io l'ho messo nel testo queste cose qui. Vedere come, non è un merito mio, se una zia, una, un nonno, un trisavolo, eccetera, è riuscito dove non... A quel punto le dice, la, la, la, la mia colpa è di non sottolineare. Allora, se, se tu non metti in luce quelle cose lì, chi ha meno, bri chi ha meno brillante... Esatto. Tu sai benissimo. No, no, ma... Tu sai benissimo.